È proprio nel cuore della città, Piazza Ferrovia è il luogo di scambi e di incontri, di transiti importanti quindi credo che non, non mancherà di attirare l'attenzione e quindi soffermandosi si avrà eh, contezza e un colpo d'occhio, un colpo nello stomaco per quello che questa panchina rappresenta, la violenza contro le donne è un fenomeno innominabile, insopportabile che colpisce la nostra società. È un piccolo atto simbolico che fa il paio con tanti altri piccoli atti simbolici che abbiamo avuto in città, dal giardino 8 marzo che abbiamo interamente ristrutturato e dedicato alle donne, che rega un, un monumento al suo interno fatto da liceo artistico, un'altra panchina che è qui a pochi metri da Piazza della Ferrovia disegnata da un artista locale e Tante altre iniziative, anche quella tristissima dell'accoglienza delle 26 giovani eh, vittime della, della tragedia, della contemporaneità e dell'immigrazione che abbiamo ospitato per gran parte nel nostro cimitero, nel nostro cimitero cittadino con un'opera del maestro Lista che ne ricorda, ne ricorda la tragedia. Ultimamente insieme all'assessore Falcone abbiamo eh, aperto, lasciato una lapide artistica sotto la carnale intitolata vite spezzate a cura di un artista sarda voglio dire sono quelle che io definisco delle sosse di inciampo nel senso che passeggiando nella città si inciampa simbolicamente in alcune opere che rimandano una tragedia della contemporaneità e dedicano qualche momento di riflessione. Questo insieme all'azione dei nostri servizi sociali, i nostri sposteri d'ascolto a Spazio Donna e a tutte le altre iniziative eh, dei sindacati contribuisce a creare una coscienza civile e anche un accompagnamento alle vittime della violenza, perché mi risulta che anche l'ASL l'azienda ospedaliera hanno qualche cosa a riguardo, aiutano a fare in modo che questo, questa tragedia delle contemporaneità un po' alla volta sia dimenticata e divenga un rosottame del passato. con questo in casa, lei ieri ha incontrato il oh, Ho incontrato il questore abbiamo convenuto su una serie di iniziative e lui mi ha garantito che rinforzerà soprattutto laddove si sono verificati gli ultimi atti di violenza, non trascurando però altre zone della città. Intensificherà la vigilanza e l'osservazione, leggevo oggi sulla stampa, che forse già c'è qualche ipotesi che rimanda ai possibili colpevoli di questi, di questi furti infami e che io mi auguro vengano beccati e senza sconti. Sono episodi che ovviamente creano preoccupazione tra i salernitani. Eh beh, certo, io abito a Pietasso quindi tra le altre cose mi preoccupano un sistema di trasporto. Queste sono 18 telecamere nuovissime che abbiamo messo in funzione, il centro storico è presidiato, abbiamo i varchi presidiati della ZTL, cioè voglio dire se serve, se questi vengono in macchina si fa un repechage di tutte le macchine transitate e si sa chi è transitato in quei giorni, a quelle ore nella città. Quindi... Nelle nostre umane possibilità e credo che la questione anche di questo che si va affrontando meccanismi di informazione e quelli che obiettivamente portare al bocciare. Il futuro: intanto, Salerno era stata diciamo tra le prime comunità a dare anche sostegno alla candidatura al segretario di Minniti. Insomma, che adesso sembra essere sfumata. Bisogna riposizionarsi in qualche modo. Ma io non credo che sia un gioco di scacchi, francamente, posizioni e posizionamenti non mi affascinano particolarmente, io, io vedrò Minniti venerdì prossimo e così acquisirò anche dalla sua voce diretta che, quali sono state le riflessioni che gli hanno suggerito, se è vero un, un suo, una sua rinuncia, sulla Repubblica di un'altra stagione intervista ampia, non ho avuto ancora il modo di leggere, la leggerò e mi farò un'idea, ma diciamo è un'azione non toglie né mette dal punto di vista della, del partito che deve esserci invece il all'interno del partito democratico. È chiaro, Viniti era una persona che avrebbe potuto tranquillamente rappresentare una visione del partito per la ma diciamo, come si dice, tutti siamo utili e nessuno indispensabile. però Bisogna invece prendere spunto dalle sue considerazioni per allargare il dibattito interno e per approfondirlo così come credo sia necessario, per una grande forza. Tutti, che sembra, base per, per il di francamente questo non lo so, francamente non lo so. Vedremo insomma penso che l'atomo poi è indivisibile arrivato a un certo punto, no? <ride> okay. uh -huh in un modo un po' più stentorio per far arrivare la voce comunque io, voi avete ringraziato il Comune di Salerno sono io a ringraziare voi per quanto avete fatto, per quanto fate e per quanto farete credo che questo sia un atto semplice, simbolico ma che ha un gran valore io ringrazio le compagne della CGL per quello che hanno fatto CGL Cisluil per quello che hanno fatto il sindacato ringrazio la magistratura ringrazio insomma, tutti quelli che hanno partecipato all'iniziativa di questa mattina con con la apposizione nel pieno del cuore della città in piazza ferrovia luogo di grande transito di grande traffico di una panchina che evoca tragedie quotidiane tragedie innominabili situazioni inconfessabili il dato deve essere costantemente presente nella mente di ciascuno di noi. Le nuove generazioni devono essere incuriosite da una panchina rossa che campeggia all'interno di una piazza, leggere, capire e ricordare.